Oggi, come vi ho promesso nei video precedenti, cominciamo a parlare degli indicatori che abbiamo visto finora in questa playlist, vedendoli però uno a uno. Cominceremo quindi dal primo indicatore leading, cioè il mercato azionario, e nei video successivi andremo a vedere anche tutti gli altri indicatori. Ora, prima di procedere, ti invito a iscriverti al canale nel caso in cui ti interessassero questi argomenti oppure la price action di Arduino. Inoltre, se ti va, ti invito anche a seguirci su tutti gli altri canali social e a dare un al mio canale YouTube dove invece parlo prevalentemente di business, di sviluppo dei business, quindi strategie e di marketing. Detto questo possiamo tornare al mercato azionario e procedere. Parliamo del mercato azionario considerandolo un indicatore leading, quindi un indicatore che dovrebbe essere in grado di darci un'indicazione su ciò che potrebbe succedere in futuro, ma per capire meglio questo discorso ti consiglio di andare a vedere il primo video di questa playlist, quindi il video in cui spiego cosa sono gli indicatori leading, gli indicatori lagging e perché sono importanti i dati macroeconomici ma al di là di questo il mercato azionario è considerato indicatore living perché può darci un'indicazione di quello che potrebbe succedere a seguito di analisi effettuate sulle società e quindi di conseguenza di riflesso anche sull'economia nel senso che chi partecipa al mercato azionario quindi per esempio gli investitori i trader eccetera eccetera cosa fanno dedicano il proprio tempo ad analizzare bilanci e grafici al fine appunto di comprendere quella che è la situazione a questo punto ti starai dicendo ok abbiamo capito che il mercato azionario è analizzato da chi partecipa appunto al mercato stesso tuttavia perché è un indicatore leading nel senso qual è la ragione che c'è dietro il motivo è che se gli investitori danno fiducia al mercato quindi alle società Compreranno tendenzialmente le azioni delle società quindi di una o più società questo porterà a una crescita nel settore di riferimento delle società di cui stiamo parlando o più generalmente anche a tutta l'economia nel senso che se un periodo è positivo e gli investitori credono nelle società di un'economia economia che potrebbe essere quella europea per esempio potrebbe essere più nello specifico quella italiana potrebbe essere oppure quella di un qualunque altro paese ecco che se gli investitori e chi analizza quindi le società ha fiducia nelle società di quel paese che stiamo analizzando o meglio del paese che le aziende che stiamo analizzando ecco che sarà probabilmente il preambolo di una crescita economica nel senso che avere le società di un paese che crescono probabilmente indica che gli investitori hanno fiducia in quell'economia infatti come vi ho spiegato nei video precedenti investire in una società che è in un paese eh, per il quale è meglio non nutrire troppa fiducia ecco che potrebbe portare a dei problemi e di conseguenza è conveniente investire nei paesi o meglio nelle società che sono nei paesi di cui possiamo fidarci e tutto questo si può scoprire appunto con l'analisi tramite indicatori macroeconomici al contrario quindi un eventuale calo della quotazione delle società di una certa economia potrebbe portare, o meglio potrebbe indicare un futuro calo dell'economia stessa. Perché? Perché vuol dire che gli investitori non hanno fiducia nelle società di quell'economia. Non avere fiducia nelle società di un'economia vuol dire che probabilmente si ritireranno capitali. Ritirando capitali le quotazioni dei titoli scendono e probabilmente andranno i capitali stessi in beni rifugio, per esempio, anche se non è detto. Ma in ogni caso indicherà una sfiducia nel mercato e di conseguenza è molto probabile che non ci sarà una crescita economica. Molto bene, abbiamo quindi capito il motivo per cui il mercato azionario può essere considerato un indicatore leading tuttavia ci sono delle criticità in questo indicatore criticità che fanno sì che questo indicatore non vada assolutamente utilizzato da solo ma vada sempre affiancato agli altri indicatori di cui parliamo in questa playlist infatti qual è il problema il problema è che è un tipo di indicatore che ci può forviare soprattutto nei casi in cui ci sia grande crescita sul mercato nel senso che non sempre una crescita sul mercato azionario indica che ci sia una reale crescita sotto perché ci sono comunque le speculazioni e ci sono società che sono sottovalutate e società che sono sopravvalutate quindi un mercato azionario molto spinto può anche indicare società sopravvalutate e questo se ci pensate sta, sta alla base anche del concetto della bolla speculativa e quindi cosa può accadere se noi consideriamo solo ed esclusivamente il mercato azionario come parametro per decidere dei nostri investimenti? beh Succederà che probabilmente prima o poi incapperemo in una bolla speculativa, per esempio piccolo o grande che sia, e subiremo quindi poi un grande crollo. Magari entriamo anche a un livello abbastanza elevato del mercato, poi il mercato crolla e rimaniamo con un pugno di mosche in mano, anzi perdiamo dei soldi. Questo implica che quando operiamo guardando i dati dobbiamo assolutamente avere la consapevolezza che una crescita del mercato azionario può indicare effettivamente un miglioramento poi dell'economia in futuro, ma non è detto, bisogna stare attenti perché una società o un settore o addirittura più settori possono essere soggetti a bolle speculative che potrebbero creare grandi danni se andiamo ad operare sul mercato senza tenere presenti questi fattori e senza tutelarci da ciò e se ci pensate il discorso delle società che possono essere sopravvalutate o sottovalutate rispetto a quello che dovrebbero essere sta anche alla base del, di molte strategie di investimento tra l'altro quindi per concludere voglio ribadire l'importanza di tutti gli indicatori nel loro complesso e di considerarli tutti insieme quindi ti invito assolutamente a a guardare gli altri video di questa playlist dove vado a spiegare quali sono gli indicatori leading quali sono gli indicatori lagging perché sono importanti e poi vi spiego anche in due video precedenti sempre in questa playlist quali sono i 6 indicatori leading più importanti da osservare e quali sono i 5 indicatori lagging più importanti da guardare e da questo video in avanti andremo a vedere appunto come abbiamo fatto adesso col mercato azionario tutti i singoli indicatori 1 per uno con questo quindi è tutto ti invito ancora a iscriverti al canale ti invito a lasciare un like se il video ti è piaciuto e se ti è stato utile ti invito di nuovo a seguirci su tutti i social e di dare un occhio al mio canale youtube se ti va quindi noi ci possiamo vedere al prossimo video grazie ancora ciao a tutti